Vi presento i cuccioli dell'ortodio, così evito di chiedere soldi a sconosciuti. A Stefano già lo conoscete, fin troppo. E poi ci abbiamo il secondo cucciolino dell'ortodio, Nicotino, che lui quando è nato... Quando sei nato, Nico? Raccontaci la tua storia. Nicotino è nato nel 2009. Vero, mi sembra? Sì, verso settembre. Però è stato levato subito dalla da famiglia, da mamma, papà e i fratellini, perché è stato venduto a una fiera, di quelle de, degli animali di paese, qualcuno l'ha comprato, è finito in una casa di ricchi, però graffiava il parchè, allora se l'è preso la domestica, straniera, l'ha portata nella sua casa più povera, però pure lì forse già era diventato mordace, faceva i bisogni, allora se l'è presa una sua parente, che abitava nella stessa occupazione dove abitavo io. E dopo un po', che pure lei non ce la faceva e lo voleva portare al canile, e ha insistito varie volte che me lo prendessi, alla fine l'ho preso io. E Nicotino quel giorno faceva più o meno tre mesi di vita. Vieni, Nico, usciamo? Andiamo a giocare? E quindi, mo, se Nico è mordace e si fida poco di tutti, io lo so perché voi magari non lo sapete, però da quando Nicotino sta con me l'ho trattato malissimo e ecco cosa è diventato un cane mordace con le persone e tranquillo con le mucche Nico fai vedere come dai un bacino a Nandina? eh papà? e Nicotino non è ancora sterilizzato guarda che pisellino poi qui abbiamo una giugietta dietro la rete un po' ciaccatella giugiettina lei sempre così sono spericolate ste due e la sua gemellina per Dicca e loro invece stavano tanto bene con il loro vecchio papino però erano un po' troppi cagnolini un po' troppo poco spazio allora poi si creava casino e mo qua dicono che stanno più tranquille è vero Giuillet? è vero Giuillet? ma tanto loro si vede che sono tranquille loro hanno un anno e mezzo più di nicotino quindi dovrebbero essere dei primi mesi del 2011 e quindi ci dovrebbero adesso poco più di tre anni e sono tutte e due sterilizzate, le cucciolette andiamo a vedere Nandina ai papiri? di là ci abbiamo, vabbè no, lei è ultima vabbè, la sora Nandina chi la conosce è l'ultima arrivata lei invece doveva finire in allevamenti da latte e invece è finita per sbaglio qui è stata una delle poche fortunate che è riuscita a scappare dagli allevamenti intensivi ci vuoi raccontare la tua storia Nandina? Mm. Mm. mi ti mangiardito piuttosto eh sì, Nandina c'ha un certo peso come mucca eh, è vero papà e qua sta sicura che nessuno ci farà le bistecche e nessuno gli farà il latte anche se io tante volte per scherzacce ci gioco al macellaio impazzito è un gioco che facciamo noi così per ridere ora se troviamo pure i paperi sempre che sono svenuti dalla sete Gastone e Leandro eccoli là Gastone e Leandro che hanno tanta paura dei cani, quindi li attaccano sempre, sono i più stronzi di tutti, più di nicotino, perché loro insieme con il loro fratello Ernesto che poi è morto, hanno passato tutti i loro dieci anni di vita praticamente in una gabbietta 2x2x50 centimetri quindi vedevano a malapena la luce del sole, non becchettavano erba, non avevano accesso all'acqua e quindi erano aggressivissimi. Adesso sono rimasto molto paurosi, molto cattivi, però se ti avvicini troppo ti beccano, a te essere umano, allontanano i cani, però devo dire che vanno d'accordissimo con Nandina, cioè gli si avvicinano come, come amica, sentono che è erbivore. Dai venite qua voi due, che ci dobbiamo presentare, ma siete proprio antipatici sempre, oh! con questi occhi messi così, che pare che guardate storto, come stai Lea? Eh? li vedete spiumati ma da quanto ho capito è una cosa che succede tutti gli anni, mo è un po' che stanno qua, fanno il, il cambio delle piume più lunghe, però quello invece davanti Leandro, quello dietro è Gastone, quello davanti Leandro è un po', che lo vedo un po' rimbecillito da, dal tanto caldo, da, dall'afa. Comunque questi sono tutti i cuccioli per ora dell'ortodio. Ecco come invece includo pure io, a parte Giulietta e Berdicca tutti gli altri provengono da situazioni di eh, violenza, di reclusione, di sofferenza, per cui se poi dopo siamo incazzati e vi trattiamo male, vi mandiamo a fanculo, non ve lamentate, piuttosto se ci volete guardare apprezzateci e mandateci i sordi, se no andate a guardare un altro, andate a guardare i cuccioli di qualcun altro bella raga e voleva salutare un attimino per d'inchia pure di qualcosa papà parla dai che gli vuoi dire tu? a tutti i fan ha detto per d'inchia che mi ama il nicotino ha detto che vi morderà a tutti a prescindere da come lo tratterete Ciao a tutti anche da Nandina che ha quasi finito l'acqua, ma tanto sta bacinella gliela riempimo sempre, gliela avevamo sempre riempita e sempre gliela riempiremo, vero Nandì? Vai è una rubinetto eh, Nandina si è imparata a bere da sola il rubinetto, è che non si è imparata a Sta a sprecona, saluta Nandì dai, saluta che devo chiuder il filmato mi dona Tiè, guarda che ti do. e qui finisce la corda di Nandina meno male se no ci se mangiamo pure le viti e la mela ciao mm -hmm. sia ben chiaro prima che qualche vegano animalista rompi i coglioni dicesse qualcosa che Nandina sta legata perché sta fuori il recinto ma dentro al recinto dei 4000 metri Nandina sta sempre libera vegani quindi non mi rompete i coglioni ciao